Io sarò molto molto molto rapida e proprio perché veramente insomma, i tempi per questo evento sono molto stretti e quindi io mi atterrò diciamo, alle tempistiche che, quindi voglio solo veramente rinnovare eh, diciamo un invito eh, all'assessore Frongia diciamo, di eh, venire quando vuole anche se la commissione urbanistica non è la commissione deputata penso magari nella commissione sport come già ha detto che farà nei prossimi mesi a relazionarci eh, su come stanno andando insomma, i lavori per l'organizzazione dell'evento, ma io insomma, sono eh, molto tranquilla e fiduciosa perché veramente fino ad ora abbiamo visto in questi tre anni crescere il numero degli eventi sportivi, eh, abbiamo visto sempre, abbiamo potuto tutti credo anche eh, diciamo, eh, verificare la buona riuscita di questi eventi, tutti quanti noi e quindi credo che eh, l'assessore Frongia farà un ottimo lavoro e noi siamo qui a sostenerlo quindi semplicemente per dire che il nostro voto sarà un voto favorevole Grazie.